Brevemente, Presidente, l'emendamento anche questo di Commissione, eh, che è stato votato in Commissione all'articolo 24 dopo il comma 7, ha inserito il seguente... Roma Capitale rende disponibili in ogni momento il più ampio numero, collezioni e categorie di dati in formato aperto nel portale Open Data istituzionale, aggiornandolo periodicamente. Si tratta di un'opportunità eh, che Roma Capitale ha raggiunto anche attraverso eh, l'approvazione della delibera sull'agenda sull digitale e di tutte le attività di programmazione portate avanti, nonché dal nuovo sito, all'interno del quale appunto, è prevista una sezione apposita del, eh, per rilasciare i dati, Appunto in aperto. È una misura che era all'interno del programma elettorale, delle linee programmatiche, se lo diciamo Presidente, lo facciamo da questo punto di vista con il portale Open Data, anche con... grazie a un ordine del giorno che abbiamo approvato. In Assemblea Capitolina sempre su questo tema abbiamo dato mandato quindi alla Giunta di individuare tra i primi eh, tipologie e categorie di atti proprio quelli relativi alle azioni consigliari, numero di atti presentati dai consiglieri, votazioni che vengono fatte dai singoli eh, consiglieri, eh, le presenze all'interno dell'Assemblea Capitolina, tutti i dati che sono già presenti in formato appunto, PDF spesso e volentieri in vari documenti all'interno dell'amministrazione. Dell ma che eh, grazie eh, anche al codice dell'amministrazione digitale noi sappiamo che questi dati possono diventare eh, e possono essere realizzati in formato aperto anzi è quasi un obbligo e quindi da questo punto di vista Roma si fa diciamo, carico e portavoce di questa eh, istanza che tra l'altro è stata spesso appunto, chiesta da tantissime eh, realtà eh, cittadine da tantissime appunto dalla comunità cittadina per fare in modo che l'attività del singolo consigliere in Assemblea Capitolina sia effettivamente trasparente, così le persone possono effettivamente sapere chi vota, come vota e cosa sta facendo, come avviene in Parlamento e come dovrebbe accadere in ogni democrazia del mondo, Presidente. Grazie.